Benvenuti, in questo video parliamo della Via Lattea, la nostra galassia. Alzando gli occhi al cielo, i nostri antenati potevano ammirare una striscia indistinta e lattiginosa che attraversava il firmamento. Questa striscia è stata chiamata Via Lattea. Le luci delle città moderne ci hanno privato di questo spettacolo. Uno studio del 2016 ha calcolato che un terzo della popolazione mondiale non riesce a vedere la Via Lattea dalla propria abitazione. Per vederla dobbiamo recarci in zone isolate, lontano dalle grandi città. Questa sequenza è stata ripresa nel deserto di Atacama, in Cile. Sebbene a occhio nudo non siano visibili i dettagli, gli astronomi dell'antichità hanno sospettato a lungo che la Via Lattea fosse in realtà composta da innumerevoli stelle. Galileo Galilei ha confermato questa ipotesi nel suo libro Nunzio Sidereo, pubblicato nel 1610. Scrive Galileo. È infatti la galassia nient'altro che una congerie di innumerevoli stelle, disseminate a mucchi, che in qualunque regione di essa si diriga il cannocchiale, subito una ingente folla di stelle si presenta alla vista, delle quali parecchie si vedono abbastanza grandi e molto distinte, ma la moltitudine delle piccole è del tutto inesplorabile. Nel 1785, l'astronomo William Herschel ha condotto uno dei primi studi dettagliati della struttura della Via Lattea, con la collaborazione della sorella Carolyn. Stimando meticolosamente la densità di stelle in diverse porzioni del cielo, ha prodotto questa rappresentazione della Via Lattea. Fino a un secolo fa, si riteneva che la Via Lattea contenesse tutte le stelle dell'Universo. Nel 1920 l'astronomo Edwin Hubble ha definitivamente dimostrato che la Via Lattea è solo una delle innumerevoli galassie dell'universo osservabile. Hubble ha anche classificato le galassie in base alla loro forma. Le galassie ellittiche sono ammassi uniformi di stelle a forma sferica o ellittica. Le galassie a spirale hanno una serie di bracci che si diramano da un nucleo. Infine, le galassie a spirale barrata hanno i bracci che partono dalle estremità di un nucleo allungato a forma di barra. Esistono anche altri tipi di galassie, ad esempio quelle irregolari come questa, chiamata NGC 1427A. Oppure oggetti bizzarri come questa galassia ad anello, detta oggetto di Org, in onore dell'astronomo Arthur Org, che l'ha scoperta. Per una curiosa coincidenza, si intravede in distanza un'altra galassia ad anello. La classificazione originale di Hubble è stata quindi estesa per tenere conto delle nuove scoperte. A questo punto è naturale chiedersi quale sia la forma della Via Lattea. Dove si colloca nel diagramma di Hubble? Non è facile rispondere a questa domanda perché noi osserviamo la Via Lattea dal suo interno. Riteniamo che la Via Lattea sia una galassia a spirale barrata, che vista dall'esterno potrebbe apparire così. Ha un diametro compreso tra 170.000 e 200.000 anni luce. Contiene tra 100 e 400 miliardi di stelle e ha una massa complessiva di circa 1000 miliardi di masse solari. Sono presenti diversi bracci. I due principali sono detti braccio scudo croce e braccio di Perseo. Il sistema solare dista 26.000 anni luce dal centro galattico, in una zona relativamente tranquilla in prossimità del braccio di Perseo. Il Sole compie una rotazione completa attorno al centro galattico in 240 milioni di anni. Lo studio della velocità di rotazione delle galassie ha rivelato che sono composte prevalentemente da materia che non riusciamo a vedere. Nel caso della Via Lattea si presume che fino al 90% della sua massa sia composta da materia oscura che forma un alone invisibile con un diametro fino a un milione di anni luce. A lungo gli astronomi hanno speculato su cosa ci sia al centro della Via Lattea, che non risulta visibile a causa delle nubi di gas e polveri. Sappiamo che nel nucleo galattico esiste una sorgente di onde radio molto potente, detta Sagittarius A-star. L'uso di strumenti sempre più potenti ha permesso di osservare il moto di un gruppo di stelle attorno a Sagittarius A-star. Tutto fa pensare che sia un buco nero supermassiccio, con una massa di 4 milioni di masse solari. Si ritiene che buchi neri del genere siano al centro della maggior parte delle galassie ellittiche e a spirali. La Via Lattea ha diverse galassie satelliti, le più note sono la Grande e la piccola Nube di Magellano. Le Nubi di Magellano sono galassie nane di forma irregolare, visibili solo dall'emisfero sud. La Via Lattea fa parte del cosiddetto gruppo locale, che include più di 70 galassie per lo più di piccole dimensioni. Le più grandi sono la Via Lattea, la galassia di Andromeda e la galassia del Triangolo. Andromeda è una galassia spirale distante 2,5 milioni di anni luce da noi. Con un diametro di circa 200.000 anni luce, è la galassia più grande del gruppo locale. Anche Andromeda ha diverse galassie satelliti. In questa immagine si vedono M110 ed M32. In condizioni ottimali, la galassia di Andromeda è tra gli oggetti celesti più lontani visibili a occhio nudo. Dato che la sua dimensione angolare è maggiore di quella della luna piena, se fosse più luminosa ci apparirebbe così. La galassia del triangolo è la terza per dimensioni del gruppo locale. Ha un diametro di 60.000 anni luce e dista da noi 2,73 milioni di anni luce. Ci sono elevate probabilità che fra 4 miliardi di anni la via Lattea e la galassia di Andromeda siano destinate a scontrarsi, fondendosi in una galassia ellittica gigante. Contrariamente a quanto si può pensare, durante la collisione le galassie si attraversano perché sono composte prevalentemente da spazio vuoto, quindi la probabilità che le stelle si scontrino è bassissima. Se ci sarà ancora qualcuno sulla Terra, questo potrebbe essere lo spettacolo del cielo notturno fra 4 miliardi di anni, con la galassia di Andromeda in avvicinamento. Gli antichi pensavano che la Terra fosse al centro dell'universo. Oggi sappiamo che la Terra orbita una delle miliardi di stelle che compongono la Via Lattea. L'universo che possiamo osservare è a sua volta composto da miliardi di galassie di ogni forma e dimensione. Lo studio della Via Lattea è importante non solo per capire meglio il nostro angolo di universo, ma anche per gettare luce sui misteri del cosmo e la natura stessa dello spazio.